Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questa è la risposta diciamo, al video contest che è uscito più o meno 8-9 giorni fa eh, Ci ho avuto un po' di impegni quindi non l'ho fatto nella settimana che lo faccio di solito Comunque eh, qui avrete il risultato del video contest e tutta la risposta È l'ultimo contest FIFA di questa stagione, spero che ce ne saranno altri per la nuova stagione FIFA 18 eh, detto questo rimanete fino alla fine del video se volete vedere il vincitore un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti